Bentornati sul canale Un Questo Blog. Io sono il Gonz e oggi sono qua per fare. Un nuovo aggiornamento della collezione di film horror ma prima vi invito a iscrivervi al canale se siete interessati a questo fantastico genere anche a seguirmi su instagram su facebook e su tutti i nostri social questo mese le uscite horror sono state veramente pochissime l'unico film che mi è arrivato è antebellum ve lo faccio vedere veramente qualcosa di fenomenale come sapete è un film che io adoro di cui ho scritto anche la recensione sul sito www non aprite questo blog.it andate a leggere mi hanno inviato questa coppia ultra hd 4k blu ray con questo bellissimo slip case non finirò mai di dirlo che ha una patina sopra e la farfalla in rilievo col sangue anche in rilievo è veramente molto bella esteticamente dentro trovate chiaramente il film in 4k e blu ray ci sono anche una tonnellata di contenuti speciali davvero davvero interessanti questo film è uno dei film che mi è piaciuto di più di quest'anno e lo consiglio veramente tantissimo vi ricordo che trovate tutti i link per acquistare questi film su amazon sotto al video passiamo agli altri film questo qua è un acquisto veramente strepitoso che ho fatto grazie anche a davide perin che tra l'altro è un mio Patreon e ringrazio ancora, se volete diventare Patreon trovate il link sempre qua sotto nell'info box. E ringrazio Davide perché mi ha consigliato l'acquisto di questo perché era in offerta, non ci ho pensato su due volte, io ovviamente ho già Psycho, questa è un'edizione tedesca con tutti e quattro i film di Psycho, il primo film però non ha l'audio italiano e i sottotitoli in italiano. Mentre tutti gli altri film sì Da collezionista credo che questa sia un'edizione stupenda Perché intanto mi sembra di aver capito che gli altri film Insomma di Psycho 2, 3, 4 siano difficili da trovare E poi averli tutti insieme è comunque figo Il primo film comunque quello di Alfred Hitchcock Secondo me vale la pena averlo in Blu-ray Mi raccomando non fatevi condizionare dal fatto che Psycho è un capolavoro E quindi non va toccato Perché i seguiti sono davvero davvero divertenti a parte il quarto, comunque è una saga che consiglio tantissimo Soprattutto per esplorare il personaggio di Norman Bates che è veramente stupendo Anthony Perkins è bravissimo, come sempre E tra l'altro è il regista del terzo film Vi faccio vedere com'è dentro L'ho pagata a poco meno di 12 euro Che per quattro film non è male Psycho Collection, top, top assoluto poi ringrazio anche Luca Montalti che mi ha suggerito di passare all'unio euro perché stava facendo un'offerta incredibile sui film e la musica. Praticamente lo, lo sconto dell'80% su tutto. Devo dire che ho trovato un discreto bottino. Vediamo che cosa ho preso. Allora, questo l'ho tirato su senza neanche sapere cosa fosse. Mi è sembrato un film abbastanza ignorante sul genere exploitation e l'ho preso. Eh, Beach Slap le super dotate in steelbook Apriamolo steelbook praticamente l'ho pagato circa 2 euro 2 euro la steelbook ragazzi qua c'è un bottino incredibile ve lo dico già dovrebbe essere un allora non è molto horror questo però è senza violento con eh, tante allusioni sessuali insomma un exploitation anche un po trash fatemi sapere nei commenti se l'avete visto e se comunque vale la spesa Poi non so se qualcuno di voi si ricorda delle steelbook che uscirono tanto tempo fa di Coach Media Prima della nascita di Midnight Factory Realizzate sempre da Vertigo Movie Advertising Sono veramente delle steelbook bellissime E uscirono alcuni horror e alcuni thriller Ora vi faccio vedere che cosa ho trovato Sto parlando sempre di film che eh, ho pagato 2 euro l'uno in steelbook Uno è Grey questo è un, è un action survival Che però secondo, secondo me rientra perfettamente nell'horror Perché c'è un elemento naturale all'interno del film Molto horror per come è trattato E quindi alla fine se lo volete mettere nella vostra collezione horror eh, Secondo me ci sta Questo è un Blu-ray Ragazzi c'è per queste cifre non si possono lasciare lì Tra l'altro a me non dispiace neanche il cartoncino che la contiene Quindi nella libreria lo tengo così Sarà una cafonata Ma ognuno fa un po' come il cazzo gli pare Questo film che vi faccio vedere adesso è sempre di questa collana È un horror Non mi è dispiaciuto Non è proprio una genialata, Però è gestito abbastanza bene È gradevole Ho già il DVD Però quello è un DVD semplice Questa è una steelbook Dark Skies non so se si pronuncia così Batone. 2 euro Fate conto che costavano 10 euro le steelbook Con lo sconto dell'80% Siamo arrivati a 2 euro a steelbook le apro solo per, per il video Perché io se il film l'ho già visto Di solito li tengo sigillati Duskies non è male come film Non vi dico di cosa parla perché sennò sarebbe spoiler Però l'argomento che tratta Che è un argomento inflazionatissimo Però lo tratta abbastanza bene Devo dire che mi è, mi è piaciuto Un'altra steelbook blu-ray Bizantium Questo è un horror Un po' con delle vampire Ecco questo lo devo vedere Lo trovate anche sul canale Di Midnight Factory Insomma le steelbook sono veramente una figata Ultima steelbook di questa serie Di questo film Io ho sia il primo che il secondo In blu-ray della Midnight Factory Quindi voi direte che cazzo te lo sei preso a fare Se siete d'accordo con me che andava preso Scrivetemelo nei commenti Perché secondo me andava preso Anche solo per la bellissima copertina che vedete qua Sinister la steelbook DVD eh, Non lo so, fate voi Io l'ho preso poi magari un giorno decido che lo regalo a qualcuno, eccetera Però non potevo lasciarla lì a 2 euro Sinister Steelbook, tanta roba Lo metterò di fianco alla, alla mia collection di Sinister della midnight Poi passiamo a edizioni più semplici Sempre prese all'uni euro con lo sconto del 80% Essendo che questi film costano tra i 7, 5 e così così li ho, ho pagati 1 euro, 1,50 euro 50, cose del genere Allora, mi mancava Edward Mani di forbice e l'ho preso anche perché insomma a mio figlio il film piace quindi magari per farglielo vedere anche tante volte ci sta un'edizione DVD devo dire la verità questo è un film a cui sono stra affezionato quindi non mi dispiacerebbe in futuro avere un'edizione Blu-ray un po' fighe insomma con, Anche con contenuti speciali Però insomma un DVD da battaglia di questo Per i propri figli Da farglielo vedere eh, ci vuole Anche perché poi i film Anche se avete Netflix e Prime Non sempre ci sono e rimangono per tanto tempo Quindi avercelo da vedere Questo è fondamentale Edward di Forbice per me rientra Comunque nel, nel genere horror Per le atmosfere e le tematiche Poi oh, c'è Vincent Price No non ci posso credere, cazzo. Non ci posso credere. Cioè, era carico. Niente, ragazzi, si è spenta la luce. <ride> Corriamo ai ripari, ragazzi. Allora. Facciamo così. Niente, ragazzi, questo è... Si è spenta la luce, si è scaricata la luce. Vediamo se riusciamo ad andare avanti così in modalità notturna altro film che eh, allora di questo ne ho altri della serie eh, non ho ancora tutta la collana completa però anche questa meriterebbe un'edizione blu ray per ora prendo i dvd pagato pochissimo pagato poco più di 2 euro alien covenant non sto ad aprire ragazzi, anzi tiriamo andiamo un po più veloci soprattutto perché si è spenta la luce con cui faccio i video fa culo allora, questo è un film che mi è piaciuto molto e lo considero anche un po' horror sicuramente non è proprio un horror però mi piace comunque tenerlo tra gli horror è un thriller psicologico il cigno nero per me a 2 euro andava preso insomma questo finalmente sono riuscito a farlo vedere mio figlio proprio perché l'ho comprato a 1 euro, non riuscivo a trovarlo Frankenstein Junior eh, come si fa a dire che non è un capolavoro questo film eh, tra l'altro sono ricreate perfettamente tutte le, le atmosfere, le scenografie come nei vecchi film della Universal. Quindi c'è veramente un lavoro maniacale di scenografie, di fotografia, veramente un film che. Rivederlo dopo tanto tempo, con più anni sulle spalle, ti rendi conto di quanto è fatto bene. Al di là della comicità mostruosamente geniale che c'è dietro, è proprio realizzato bene. Grandi Frankenstein Junior, contenuti speciali anche, interviste di attori. Ecco, questi li devo ancora vedere. Tanazza del cazzo. Ok. Che palle sta cosa dalla luce vabbè. volevo dirvi che pensavo che mio figlio ridesse di più in realtà ha riso però effettivamente per un bambino piccolo poi ci sono anche delle parti che sono allusioni però che lui non capisce devo dire che la cosa <ride> la cosa che mi ha incuriosito è che si è spaventato molto a vedere Marty Feldman, l'attore che fa Igor, l'attore che fa Igor questo qua, vediamo si è inquietato parecchio, un paio di scene lo hanno inquietato parecchio, insomma è un film che non doveva spaventarlo, lo ha comunque un pochino eh, terrorizzato eh. È troppo divertente questo film ragazzi Cioè, Insomma film eccezionali Io lo farò rivedere più, più avanti Per vedere se lo coglierà meglio Questi film invece li ho comprati Negozi dell'usato e mercatini Oggi ho preso le ultime cose E sono tutte cose che ho pagato 2 euro, 3 euro al massimo 2 euro e mezzo Questo eh, non ho la più pelle idea di cosa sia Anzi all'inizio mi sembrava quasi un documentario Invece è un film Probabilmente orrendo Il più terrificante film è realizzato sulla Belva Marina cioè, ce ne vuole a scrivere una roba del genere Visto che esiste il precedente di Steven Spielberg Però dai, insomma, magari poi non è così malvagio eh, Sempre preso Per andare a arricchire la mia collezione di film horror, ci sta. Continuo la mia collezione dei So. Eh, questo è il 4. Non so a che punto sono arrivato, quali mi mancano, però ce li ho quasi tutti adesso in questo formato qua semplice DVD. Io credo che quando avrò finito questa collezione, visto che adesso sta uscendo il reboot faranno un mega cofanetto e, e quindi butterò via tutti i miei DVD e prenderò il cofanetto o magari me lo manderanno e non sarebbe male così potrei fare che ne so un giveaway con tutti i DVD insieme ecco questi qua ho perso il conto non, non so più distinguere uno dall'altro paranormal activity eh, non so se è il primo questo sì penso che sia il primo paranormal activity insomma questo l'ho visto fin dove non succede praticamente niente <ride> le colline negli occhi 2 a rated questo forse non l'ho visto eh, ho l'altro l'altra edizione che è praticamente uguale le colline negli occhi 1 insomma se poi voi vi ricordate qualcosa di questi film li avete visti avete le stesse edizioni avete altre edizioni insomma scrivetemi nei commenti che cosa ne pensate e passiamo agli ultimi che ho preso oggi preso un film a un euro che è questo qua che. Okay. È un film che non mi è dispiaciuto e quindi ci sta assolutamente da avere in collezione che è The Descent, discesa nelle tenebre. Voilà. Poi ho preso quattro film a 10 euro. E sono stato contento perché uno è un film di Toboper, anche se non è horror, è comunque un film di Toboper, quindi tutti muti, non rompetemi il cazzo. Invaders è un film di fantascienza di Toboper. Uno è. Eh, un film che mi manca, questo è, è, essendo un, un caltissimo andava recuperato al più presto visto che esce anche il remake adesso Quindi mm, mi metto in pari finalmente perché non me lo sono mai cagato sto film eh, So che a molti piace e eh, eh, un motivo ci sarà Candyman pagato anche questo appunto 2,50 euro questo è un po più elaborato dentro c'è cioè persino il libretto contenuti extra no cazzo i contenuti speciali sono contenuti extra trailer vabbè selezione scene sottotitoli in italiano che cazzo i contenuti extra sono non sono contenuti extra cioè porco zio poi eh, l'ora che uccide questo non lo conosco però mi piace moltissimo la collana cult horror della quinto piano anche se so che ci sono delle cose che sono state riportate non troppo bene però comunque la collana mi piace tantissimo perché ci sono affezionato a livello grafico e li colleziono tutti questi però è una questione così pur, puramente di numero mi piacerebbe averli tutti lo apro perché non c'ho voglia eh, l'ora che uccide di Armand Mastroianni e poi infine, anche qua um, non ho visto bene tutta la saga, quindi devo un po' recuperarla. Però appunto questo è il 2, I Spit on Your Grave, 2, Arrated, mi piace quando c'è scritto Arrated, chissà, mamma mia che scene. Molto figo col tallo insanguinato. Niente ragazzi, questo è tutto quello che ho. Preso. in realtà ci sono anche altri film che ho preso per regalare mio figlio tipo Mazinga, cazzate varie perché è pagati così poco come, come ho detto preferisco averli che affidarmi sempre solo alle piattaforme di streaming legale adesso li metto tutti insieme perché voglio vedere se riesco a farli voglio vedere se riesco a farli cadere come faccio sempre e spaccarli tutti No, perché vi voglio far vedere la quantità di roba Vi ricordo che mi farò lo sbatti lo sbatti che faccio volentieri Di mettere tutti i link sotto all'info box Per acquistarli su Amazon Se comprate su Amazon Sappiate che Insomma Senza spendere un centesimo in più Supportate anche il canale E il sito Insomma supportate Non aprite questo blog Ecco qua Qua rischio tantissimo Insomma un bel po' di roba Non è caduta, non è caduta, non è caduta Non è caduta, non è caduta, non è caduta. Niente, insomma, direi che è un bottino ricco. Fatemi sapere cosa ne pensate degli acquisti. Speriamo che anche le, gli arrivi dalle case di distribuzione aumentino. Insomma, che tutto torni come prima. Che riaprano i cinema. Insomma, cercate di sostenere il cinema comprando i film usati, ma anche nuovi. Andando al cinema, non piratandoli. Sostenendo soprattutto i film più piccoli, indipendenti, comprando i film. Insomma, ragionate su quello che fate. basta, ciao